No, benvenuti in questo nuovo vlog Io sono barbuto Ma non ho la barba Non so se hai sentito dire da queste parti Ma se sei nuovo qua sul canale Commenta con il Nuovo iscritto Metto like a tutti quelli nuovi Tanti auguri a Uso Tanti auguri a te Auguri <ride> perché stiamo per attaccare Robert a cazzo di muro ok ti stai scocciando? Eh un po' ragazzi ovviamente link in più per il nuovo tazze felpe magliette tutto hashtag petacolo se avete un pezzo di barbuto sempre piaciuto andate a comprare cazzo di... perché le gambe le fa male facciamo oh, di facciamo una ceretta poi sì, sì, una no. ceretta, ceretta giuseppe non ci prova Una ceretta, ceretta aspetta che scendo di qui ceretta andiamo no no no no no no no no, no. Ah. Ah. qua abbiamo quasi ultimato eh. letteralmente tutto scocciato tutto ok tutto, tutto, tutto bene posso letteralmente fargli quel cazzo che voglio in questo momento no perché non si non può muovere Aspetta che mi libero eh Tu aspetta che mi libero <ride> Senti Mi libero mi libero Togliere la cazzo di scala 3 2 1 Mi mm. Mi mm. attaccato si sì. e questo qua è tutto il bene che ti voglio oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. la nutella oh. si sì, sì. oh. Mm. Oh. <ride> oh, è diventato quasi me così <ride> ok siamo pronti Ok, questo video termina qui, ci vediamo al prossimo mercoledì e venerdì a scrivere video su YouTube. Lasciate un like e un commento, iscrivetevi a cazzo!